Vado, eccomi. Allora, nella squadra di Pippo Civati io mi sono occupato di corruzione, di lotta alla corruzione. Ora, vedete, non so se ho, nello, mentre svolgevo questo ruolo eh, impersonavo di più un terzino che cercava di difendersi dalla corruzione o un attaccante in grado di, me, di penetrare nel muro della corruzione, però certamente diciamo che abbiamo cercato di impostare un eh, discorso fatto di tecnica, di impegno e di numeri. Ed è proprio dai numeri che, eh, come sempre, bisogna partire perché sono... Eh, la stella polare per potersi occupare di un tema e il numero del giorno è 3, lo anticipavo un attimo fa Lucrezia eh, Ricchiudi. la notizia del giorno è che 3 sono i miliardi di euro che secondo la guardia di finanza nella relazione annuale sono stati sottratti al nostro paese dai dipendenti pubblici grazie a operazioni, reati di corruzione e di abuso di ogni tipo vedete si tratta di numeri eh, drammatici perché 3 miliardi di euro per eh, citare il mio amico Filippo Taddei che interverrà dopo eh, sono eh, quasi l'equivalente dell'Imu sulla prima casa e recuperando, ipotizzando il recupero integrale dei 3 miliardi di euro noi saremmo di fronte alla possibilità di investire il doppio sul costo, eh, del, de, sulla riduzione del costo del lavoro rispetto a quanto investito dal governo Letta e, e sono numeri drammatici perché oltre al 3 c'è il 60 come miliardi di euro che secondo la Corte dei Conti eh, è il costo della corruzione ogni anno in generale del nostro paese, 1000 euro di tasse in più per ogni cittadino. Voi capite che eh, una lotta seria contro la corruzione, lo ripeto ormai da anni e questo è il nostro eh, grande motto su questo tema, la lotta alla corruzione è la più grande manovra finanziaria che lo Stato possa fare contro ogni forma di corruzione e guardate bisogna farlo azionando tre leve, la prima leve è politica. La corruzione è un fenomeno sistemico profondissimo ma i benefici della corruzione sono effettivamente maturati e goduti da pochissime persone, sono i notabili detentori di potere che riescono ad azionare le leve del potere per evitare che si possa combattere fino in fondo la corruzione e ma chi sono invece coloro i quali si beneficerebbero di una vera lotta alla corruzione? Siamo noi, siete tutti voi, solo che non ne siamo consapevoli fino in fondo e in questo la politica ha un ruolo decisivo, deve porsi come guida di una battaglia epocale contro ogni forma di corruzione nel nostro Paese e lo deve fare dando l'esempio. Sotto questo profilo, permettetemi una vena polemica eh, di eh, eh, dieci secondi, non è pensabile che il dare l'esempio eh, possa essere farsi pagare la fattura di una grande manifestazione elettorale da un imprenditore amico, anche il PD deve fare autocritica su questi versanti, non è pensabile far questo io sostengo Pippo Civati perché credo che Pippo Civati possa dare l'esempio e l'esempio politico è la precondizione per fare una battaglia sotto questo profilo poi c'è il secondo livello, la prevenzione bisogna prevenire intervenendo sul conflitto di interessi bisogna far venire meno ogni forma di conflitto di interessi viceversa combattere la corruzione è inutile il terzo livello è la repressione, lì bisogna cambiare marcia sulla repressione bisogna cambiare marcia perché bisogna ribaltare la prospettiva, certo per i casi più gravi di corruzione e di reati contro la pubblica amministrazione ci vuole il carcere, ma al carcere scoppia e soprattutto quelle sono reazioni dello Stato ineffettive, ce lo insegna la storia l'87% delle sentenze in materia di reati contro la pubblica amministrazione rientra nella sospensione condizionale, quindi non è una pena eseguita, lo Stato inoltre riesce a recuperare nella voragine della corruzione, appena 75 milioni di euro, bisogna cambiare prospettiva, facendo chi ruba allo Stato deve essere chiamato a pagare il doppio a restituire il doppio allo Stato e noi presenteremo, Pippo presenterà a giorni una proposta di legge in Parlamento su questo tema che abbiamo contribuito a costruire. Permettetemi di lasciarvi con una storiella che incastona un po', in modo un po' dal mio punto di vista circolare, l'impegno che ho avuto con Pippo che parte tanti anni fa dalla eh, sede di Canossa in cui abbiamo chiesto scusa per le nostre mancanze agli elettori. La eh, eh, storiellina è la storia eh, che Calamandrei al sessantesimo anniversario della Costituzione raccontò agli studenti davanti agli studenti universitari e Medi ed è la storia di due migranti contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo e si ritrovarono nel mezzo di una tempesta temendo il peggio uno dei due si precipitò dal ponte in cabina e rivolgendosi all'altro disse Beppe Beppe se continua questo mare il battello tra non molto affonda e l'altro senza riflettere replicò che me ne importa non è mica mio commentava Calamandrei questo è l'indifferentismo verso la politica noi questo vogliamo combattere insieme alla corruzione noi vogliamo stare sul ponte con il nostro comandante Pippo Civati, grazie grazie Salvatore